ok, nella seconda parte quindi della lezione continuiamo eh, l'esercizio nel frattempo ci sono alcune domande che sono arrivate eh, durante l'intervallo eh, Alessandro è preoccupato ho già risposto in chat ma lo dico in voce così rimane registrato è preoccupato del fatto che aggiungere il vincolo differenza maggiore di zero ci faccia perdere dei dati sicuramente ci fa perdere delle coppie di valori ma sono le coppie di valori che comunque non, eh, non vorremmo eh, non ci servono per creare gli archi no? nel senso che gli archi devono essere solamente tra vertici, tra business che hanno un, un certo punteggio verso business che hanno un punteggio maggiore quindi tutte le volte in cui ci sono due business che hanno punteggio uguale quindi differenza 0 oppure punteggio al contrario eh, nel senso che B2 è più piccolo di B1 l'arco non mi serve quindi lo casso direttamente a livello di query eh, ovviamente in questo maggiore minore eh, cioè, il fatto che i business siano diversi non ho indicato un ordine no? come dicevamo già prima nella risposta alla domanda precedente e quindi ho tutte le copie possibili e faccio sopravvivere solamente quelle in cui la reazione tra i due pesi tra i due numeri di stelle è, è positiva eh, c'è una Domanda di Giorgia sulla sua query eh, che magari conviene prendere a parte, perché magari bisogna mettersi a debuggare questa query, quindi se non ti dispiace la possiamo vedere poi eh, magari in chat alla fine della lezione, mh? Eh, perché non è, non è secondo me immediata da vedere, eh, ma la guardiamo sicuramente poi Alessandro mi dice average r1.stars meno average r2.stars non ottengo tutti quelli che ho scartato nell'altro caso eh, non, ho, non ho tanto capito la domanda ma in realtà eh, io faccio la differenza tra le medie ma poi questo having in fondo, cioè butta via tutti i casi in cui la differenza sia negativa o nulla quindi il calcolo lo faccio su tutti e poi dopo che ho fatto questo calcolo Ricordatevi che having è l'ultima clausola che viene processata dopo aver fatto tutto il resto, eh, vengono eliminati tutti quelli che non, che non soddisfano questo, questo criterio. Eh, Michele, fare controlli sulle medie lato codice, è equivalente o è preferibile scartare gli archi che ci servono già nella query? E la risposta che ti do è la stessa che do sempre, eh, dipende da come... Da come ti senti, no? da come ti senti pronto, se preferisci fare controllo del lato codice, fallo del lato codice, se preferisci fare una clausola in più complicando un po' la query, eh, alla fine dipende se ti senti più diciamo così, sicuro nel lavorare in SQL o nel lavorare in Java, no? dal punto di vista della correttezza comunque non c'è la correttezza del... Del, del codice del risultato sono, sono, sono equivalenti sono indifferenti, quindi puoi scegliere cosa fare ecco l'unica cosa che vi chiederei di non fare perché se no sicuramente vi andate a impanicare è fare le join lato Java quindi doppio loop in cui vado a cercare dato un elemento in una collection qual è l'elemento di una collection corrispondente eccetera, perché quello eh, sicuramente quando vedo quei doppi, tripli loop hanno eh, i dati per andare a colgare i dati uno dice ma scusami, dietro hai un database o hai un grafo e interroga quello no? quindi in quel caso, ma non perché sia sbagliato, dal punto di vista dell'efficienza forse un po' lo è, ma non ci interessa tanto in sede d'esame, ma perché è facile trovare dei bachi, no? cioè, introdurre dei bachi se uno si mette a fare troppi cicli anidati. Mm? Eh, ok. Eh, sì, c'è Phoenix scritto in due modi diversi, perché quelli sono dati veri, diceva Simone, fate attenzione che c'è una città che si chiama Feonix e non Phoenix. Eh, e le trattiamo per ora, non c'entra, trattiamole come se fossero città diverse. Molto probabilmente è un errore di battitura, ma ovviamente il database non l'abbiamo inserito a mano. Eh, noi era già così, l'abbiamo scaricato da internet così e quindi... Purtroppo è uno dei problemi che salta fuori quando lavori con dei dati reali, c'è il problema di pulizia dei dati, cioè i dati sono quasi sempre sporchi e contengono. Ricordate quello che abbiamo fatto in laboratorio sulle temperature, c'erano dei buchi, dei giorni in cui mancava il dato, e allora cosa faccio quando manca il dato? Eh, cosa faccio? Non lo so, eh, che, oppure ci sono delle, delle città che potrebbero essere la stessa, ma scritta in un modo sbagliato, allora cosa faccio? Questo è un problema che nei, nei casi reali è un problema serio, cioè avere dei dati non significa che questi dati siano puliti e pronti all'uso ma devono essere, diciamo così appunto cioè, l'operazione che si chiama proprio di data cleaning, cioè di ripulitura dei dati, riempimento dei buchi eliminazione dei duplicati eccetera eccetera per ora il database per noi è dato e quindi ci lavoriamo così e fingia, facciamo finta che siano due, due città diverse ok, okay eh, andiamo avanti allora dobbiamo prendere questo e metterlo nel codice quindi operativamente prendiamo questa query prendiamo il nostro DAO e eh, aggiungiamo un nuovo metodo, bah, lo metto qua all'inizio public, eh, così, così, calcola, archi, questo eh, ovviamente sarà il solito metodo che riceverà la città e l'anno, Ma soprattutto che cosa deve restituire come risultato? Beh, deve restituire un oggetto che contiene i due ID dei due archi e, la, ehm, e il peso. Okay? Quindi mi serve un oggetto, mi struttura una lista di oggetti che in realtà non ho ancora. Mm? Eh, posso chiamarlo arco del grafo, o connessione o adiacenza, chiamatelo, chiamatelo come volete. Mm? e questo oggetto lo devo creare, lo creo nel model, un nuovo classe, che chiamo arcografo, che a questo punto conterrà una, due stringhe, eh, business id1, business id2 e peso. E mi creo costruttore e, e get resetter eh, aspetta un attimo perché allora sorgente, crea costruttore usando i campi, ok e poi i get reset dei vari campi getter resector di tutti i tre i campi ecco qua. ok, quindi così abbiamo l'oggetto semplice con ciò che ci serve e lo possiamo usare come valore di ritorno importandolo dal model come valore di ritorno di questa funzione e a questo punto avremo string sql uguale quel mostro di prima. No. <ride> Ho fatto un copia di troppo in mezzo, quindi la riprendiamo da ID. La inseriamo qua. E mettiamo su posto gli spazi. Al posto di Phoenix mettiamo punto interrogativo. <coughs> al posto 2005 mettiamo l'altro punto interrogativo ok e, qui, e poi da qui in poi c'è il solito codice classico del metodo del DAO eh, list di arcografo result uguale new array list poi abbiamo prendo la connessione uguale dbconnect.getconnection e poi finalmente try uh, statement, prepare statement st uguale connection.prepara con questo SQL imposto i parametri set string parametro 1 city st set int parametro 2 anno.getValue e poi eseguo la query result set result uguale st execute query ed estraggo i valori del result set while result set.next per ogni valore aggiungo un elemento alla lista result result.add di new eh, arcografo che ha Uh, business id business id è il peso che estraggo dalla query il primo si chiama result set.getstring uh, id1 si chiamava la colonna l'altro vado a capo magari è più facile da leggere l'altro si chiama result set.getstring id2 e poi il terzo parametro sarà ResultSet.getDouble della colonna che si chiamava differenza, eccola qua, differenza. E questo lo metto, lo aggiungo a result set, dopodiché connection.close e result set return. Resalte. Poi avrò la gestione delle eccezioni, catch SQL exception exception con l'eccezione l'acca di 2 scritto male grazie alessio ok allora questo è eh, se, dovrebbe essere semplicemente una query che mi dà gli archi che possiamo richiamare dal modello quindi torno sul model torno sul model e a questo punto lasciamo, eh, diciamo nell'ipotesi 3 3, diciamo così, leggo cal uso, eh, faccio calcolare gli archi del database. Quindi creerò questa lista di arcografo. Eh, uguale eh, diciamo gli archi la faccio calcolare dal DAO, calcola archi sempre siti sì, anno e poi per ogni eh, per ogni arco Arco di questa lista di archi Dovrò aggiungere un arco vero e proprio al, al grafo Ok? L'arco pesato eh, La difficoltà qui è Che a questo punto però nell'oggetto arco grafo Ho solamente l'id del business E non ho l'oggetto business vero e proprio E allora mi ricordo che mi serve una mappa per mappare comodamente i vertici in, eh, in oggetti okay? eh, perché io avendo arcogetbusinessid 1 ma in realtà nell'aggiunta dell'arco mi serve l'oggetto business che è il vertice in realtà questo lo posso fare facilmente anche senza andare a modificare il DAO semplicemente eh, qua nel, nel metodo crea grafo potrò aggiungere L'id map, quindi chi di voi prima aveva detto? Ma guarda che ti serve forse una mappa, ci aveva visto lungo ovviamente. Eh, io avevo detto: Se mi serve l'aggiungo e adesso l'aggiungo. Quindi, mappa da stringa a business, vertici di map. Eh, e poi quando l'inizializzo questa mappa? vabbè, Nello stesso momento in cui creo i vertici, quindi qua dentro la crea grafo, ho letto i vertici e eh, lo posso fare direttamente qui, no? senza farlo fare al DAO necessariamente, io ho elenco di vertici, eh, lo posso, posso tranquillamente inizializzarmi la mia vertice di map new hash table hash map e poi per, per ogni vertice for ver business B nella lista di vertici semplicemente lo aggiungo alla mappa put eh, b, b no? faccio mappare l'id che mappa sull'oggetto quindi me la sono calcolata quando mi serviva sono tre righe di codice e adesso la uso perché eh, la, posso a questo punto aggiungere graphs.addEdge al grafo this.grafo aggiungerò eh, il, la, il vertice di partenza che è this.vertici di map.get di arco.getBusinessID1 okay? Arco è l'oggetto che mi ritorna dal database, prendo il suo id, poi vado a consultare la, la mappa ID map dei vertici e mi dà l'oggetto vertice. L'oggetto vertice quindi può essere l'oggetto di partenza del grafo, quindi posso prendere questa cosa qua e copiarla come secondo parametro dell'add Vado a capo. Il terzo parametro dell'add sarà identico, cioè il vertice di destinazione. Vado semplicemente a prendere l'id2. Il terzo parametro dell'add edge è il peso, che ho già direttamente nell'oggetto arco. get peso. Ok? Quindi questi archi non contengono oggetti interi, contengono solamente degli ID, ma per ottenere l'oggetto intero vado a mi chiede, mi chiede Giovanni di far rivedere il codice in cui riempio la mappa la mappa la riempio in queste tre righe qua quindi creo la mappa e poi scandisco tutti i vertici che ho appena letto del database quindi se io dovessi fare un creagrafo di nuovo quella mappa la butto via e la ricostruisco e per ogni vertice quindi per ogni business eh, la chiave della mappa è la stringa business id e il valore della mappa è l'oggetto b vero e proprio quindi anziché farlo creare contestualmente dentro il DAO l'ho fatta, diciamo così, a posteriori dentro il model poco cambia ok eh, a questo punto dovrebbe dovrebbe funzionare c'è un errore qua nel model rosso che, perché? No, è scomparso proviamo a fare un altro run a questo punto vediamo il nostro solito phoenix che è da qualche parte con la p eccolo qua 2005 28 vertici e 274 archi che è il valore che se non sbaglio ci aspettavamo e quindi 274 sì è il numero giusto ok e quindi abbiamo completato anche il punto C, adesso bisogna provarlo con altri valori, ma diciamo, sono abbastanza confidente che vada, vada bene anche negli altri casi. Quindi possiamo dare per risolto anche il punto 1C, facciamoci il nostro commit dirito, eh, aggiungiamo questo arcografo, chiaramente, e poi questo è commit method, il commit del punto 1C. Eh, delle tre ipotesi, se dovessi dare un commento, dare una valutazione, eh, eh, le prime due ipotesi, quelle che abbiamo commentato che non abbiamo risolto, erano sicuramente più veloci. Più veloci dal punto di vista del carico sul database perché la query era semplicemente dammi le medie, eh, più veloci dal punto di vista dell'implementazione perché, come vedete, l'implementazione era tutta qua. Eh, non dovevamo fare la query complicata, il metodo del DAO in più, vabbè sì c'era un metodo che aveva un campo in più, ma c'ero già lì dentro, e non dovevamo pensare a debuggare quella query complessa, e non dovevamo costruirci le denti di map perché non ci sarebbe servita, e così via. Okay? Quindi chi ha avuto questa idea, delle, queste varie ipotesi in cui mi calcolo la media, perché tanto poi mi serve dopo per calcolare gli archi, eh, ha fatto bene. Mm? Chi non ci è arrivato, non ha visto, diciamo così, non se n'è accorto, non c'è problema, la via classica, che è quella di farsi i calcoli uno per uno, è un pochino più lunga, ma arriva comunque allo stesso risultato. Ok, ci manca il punto 1D per finire il punto 1, ma come vediamo ormai siamo alla al, parte più lunga, l'abbiamo completata. Trovare nel grafo e stampare a video il locale commerciale migliore dove trascorrere la serata. Tale locale è definito come il vertice del grafo per cui la somma dei pesi dei suoi archi entranti meno la somma del peso dei suoi archi uscenti sia massima. Allora, se il grafico è giusto, gli archi sono giusti, noi non abbiamo verificato i pesi, ma direi che no. eh, ci accorgiamo subito se sono sbagliati, eh, dobbiamo semplicemente calcolare questo massimo e associarlo al locale migliore, al bottoncino locale migliore. Quindi abbiamo, aggiungiamo nel model un nuovo metodo, public mi ritorna un locale, quindi un business, get locale migliore. A questo punto non ha bisogno di parametri perché in realtà lavora con i dati che ha appena creato e dovrà semplicemente trovare il, il massimo di, di, una certa, di una certa funzione. ok? che dipende da, dalla somma degli archi entranti uscenti eccetera eccetera quindi devo iterare su tutti i vertici del grafo eh, quindi potrò, posso farlo sul business b ehm, set. Quindi per tutti i vertici del grafo Vado a calcolare un valore che è dato dalla somma dei pesi degli archi, eh, degli archi entranti meno il peso degli archi uscenti, quindi avrò un valore, lo mettiamo da 0 e lo sommiamo, facciamo semplicemente una sommatoria di tutti gli archi entranti, for uh, default Weighted edge E gli archi entranti nel vertice B che cosa sono? Li posso ottenere dal grafo col metodo incoming edges of, gli archi entranti D, ok? Quindi mi dà una lista, una collection di archi entranti che entrano nel vertice B per ciascuno di questi aggiungo al valore il suo peso, il peso di questo arco quindi al val incremento lo incremento di una quantità pari al peso di E quindi weight di E poi devo sottrarre gli archi uscenti allora le stesse due righe le duplico dove vado a prendere a questo punto non gli archi entranti ma gli archi uscenti gli outgoing edges e decremento questo valore ok? quindi prendo un vertice per ogni vertice gli archi entranti i pesi di ciascuno di questi archi entranti li sommo tutti e poi gli archi uscenti li sottraggo da questo valore alla fine ho questo valore di cui devo calcolare il massimo ok? quindi avrò un valore massimo double max uguale 0 business eh, result uguale null per ora non lo conosco e poi qua dopo aver calcolato questo valore semplicemente controllo il massimo se il valore è maggiore del massimo allora max uguale val e result uguale b il riferimento b non ho bisogno di fare una copia mi basta reference perché tanto non lo sto modificando alla fine di questo ciclo for più esterno o il risultato che nel caso in cui non ci fossero vertici o i pesi fossero tutti zero rimane null altrimenti eh, mi ritorna un business vero e proprio qui lavoro semplicemente sul grafo questo metodo lo richiamo dal mio controller get locale migliore si chiama quindi nel controller avevo un metodo do locale migliore e semplicemente dovrò fare business b, eh, best, chiamiamolo uguale model.getlocalemigliore e a questo punto devo semplicemente stampare ah, qui l'oggetto business non l'avevo ancora importato no, no, non crea classe importa da model ehm, e quindi dovrò stampare txt result il business. Punto append text. Ah, append text locale migliore. Migliore, due punti. Best.get uh, business name direi. più una capo. ok, vediamo cosa esce, allora, vediamo un attimo, prendiamo Phoenix 2005, crea il grafo, locale migliore, barrio, caffè, quindi è giusto, almeno in questo caso, ma Dovrebbe esserlo anche negli altri. Uh, Chiara mi chiede, io ho usato due metodi che si chiamano in degree of e out degree of, anziché uh, quelli che ho usato io, che sono appunto, uh, dove siamo nel model, Incoming edges of, uh, direi che non va bene perché in, digro, in degree of ti dice quanti sono gli archi entranti. Mentre a noi non interessa solamente quanti sono gli archi, ma dobbiamo fare la somma dei loro pesi, perché gli archi non sono tutti uguali, questo è un grafo pesato. Quindi andrebbe bene in un grafo non pesato, dove mi dice quanti sono gli archi entranti, quanti sono gli archi uscenti, e faccio la differenza tra il numero di archi. Invece qua non devo fare la differenza tra il numero di archi, ma la differenza tra la somma dei pesi di, di questi archi. Quindi devo proprio andare a prendere gli archi a uno uno e estrarre il loro peso. Ehm... Mm. Um. L'altra nota è eh, che in questo caso ci è venuto questo, ma nel terzo esercizio ad alcuni veniva un valore diverso, nel terzo esempio, adesso andiamo a pescare, chissà cosa mi viene, eh, perché ci sono dei valori a pari merito. Okay? Quindi calcoliamo il massimo, ma in realtà potrebbero esserci due locali che hanno lo stesso valore massimo della differenza e, eh, e ovviamente a seconda dell'ordine con cui cicliamo all'interno dei vertici può venire fuori uno, può venire fuori l'altro, questo è un dettaglio a cui non avevamo pensato quando abbiamo scritto il testo e eh, qualcuno si è preoccupato perché non gli veniva il risultato giusto, ma in realtà era un altro risultato, quindi tempi 2013 a me veniva Endius BBQ che è diverso da questo You Chicken eh, che era indicato nel testo, però andando a vedere i numerini dovremmo vedere che eh, il, il, il valore della differenza tra peso gli archi entranti e peso gli archi uscenti di Andrew's BBQ è uguale a quello di Ufa Thai Chicken e quindi dovrebbe essere equivalente in realtà quando chiede dammi il migliore c'è sempre da chiedersi ma se ce n'è più di uno pari merito cosa devo fare no? in questo caso non ci diceva nulla e quindi dice dammene uno purché abbia il valore massimo di quella funzione ok? e qui abbiamo quindi completato il punto 1 eh, può rimostrare il metodo per il migliore sicuramente, mentre faccio il commit, così ve lo potete anche andare a prendere, eh, punto 1d, fine.1. Ok, questo dovrebbe essere finito anche su GitHub e quindi lo potete guardare direttamente anche da lì. Ok, qui abbiamo completato il punto 1 del nostro esercizio. Ok? Eh, era forse un po' lungo perché c'erano diverse query da fare, ma eh, l'unica punto, diciamo così, non dico difficile, ma di ragionamento era, su, era come spesso è sul, sugli archi e sul peso degli archi che si poteva fare veramente in, modo, in modi molto diversi il punto 2 in realtà era più facile di quanto non... era più breve, ma succede molto spesso nel senso che una volta che uno ha fatto tutta l'infrastruttura per prendere i dati, calcolare il grafo, eccetera poi il punto 2 è forse concettualmente più difficile ma dal punto di vista del codice non è che sia molto più lungo Uh, qui ci chiede di fare una procedura ricorsiva uh, per calcolare una, un cammino tra un locale di partenza B e un locale di arrivo che è il BEST che abbiamo appena calcolato. Okay? Uh, percorso fatto di archi del grafo che, uh, il cui peso sia superiore a una certa soglia. Eh, questa poi è la sostanza, quindi dobbiamo come procedura ricorsiva costruire un cammino fatto di più vertici consecutivi, eh, ovviamente solamente prendendo gli archi che hanno un certo peso maggiore di X eh, e trovare tra questi cammini possibili che partono da B e terminano nel locale BEST eh, a trovare il cammino di lunghezza minima. Su questo minima ci sono alcuni di voi che hanno osservato che in realtà è banale perché è già, ci sono già spesso i grafi, l'arco diretto, quindi quando trovo un arco diretto il cammino minimo è quello. Infatti probabilmente l'esercizio avrebbe dovuto chiedere di lunghezza massima, avrebbe avuto più senso, cioè il cammino che ti permette di toccare più locali sempre seguendo queste, queste regole. Ehm... Eh, però lo, lo vediamo, quindi probabilmente il, il, il testo avrebbe, se avesse chiesto massimo sarebbe stato meglio, avrebbe avuto più senso l'esercizio. Eh, prima di entrare nel codice rispondo ancora a Giovanni che mi dice, mi, giustamente mi fa notare che nel controller eh, get locale migliore lo chiamo alla cieca. No? Eh, in realtà il bottone get locale migliore eh, dovrebbe, dovrebbe essere attivabile, dovrebbe avere senso attivarlo solamente se il grafo è stato creato eh? Quindi io qua dovrei mettere dei controlli che quando, quando, solamente quando il grafo è creato posso cliccare sul su, su locale migliore. Eh, assolutamente sì, sono dei controlli che eh, eh, diciamo così, fa, fanno parte del, dell'applicazione, però lasciateli per ultimi, no? nel senso che... Eh, io preferisco avere un codice in cui c'è l'algoritmo che funziona correttamente mi dà il dato corretto e poi c'è un caso in cui se l'utente clicca i bottoni nel modo sbagliato eh, il programma dà un'eccezione o non dà cioè, un risultato corretto e va bene piuttosto che avere un programma che fa tutti i controlli minuziosamente negli ultimi dettagli e poi quando gli chiedi di calcolare il valore te lo calcola sbagliato oppure sbaglia a creare il grafo okay? quindi le priorità è sempre avere prima di tutto corretto l'algoritmo i dati, i dataset, il risultato, poi chiaramente all'interno di quello cerchiamo di prevenire e gestire tutti i possibili errori, questo assolutamente sì, però è su una priorità nettamente inferiore, okay? quindi se giustamente come dici tu eh, possiamo tracciare questi controlli se non c'è tempo, certo, il programma perfetto avrebbe tutti i controlli, però se io mi trovassi nell'ultima mezz'ora a questo punto senza i controlli direi senti investo questa mezz'ora per fare il punto 2, e quindi magari prendo un punto in meno nel, nel punto 1 dell'esercizio perché ho dimenticato un controllo ma poi magari mi prendo 10 punti perché ho fatto la ricorsione okay? quindi giocatevi bene nel vostro tempo ok appunto nel, parlando di mezz'ora per fare la ricorsione eh, lavoriamo sempre dentro il nostro model dove è finito il model? qua e eh, cosa dobbiamo creare? dobbiamo costruire il percorso migliore, no? quindi possiamo definire un metodo public, eh, eh, una lista, un percorso, una lista di business che possiamo chiamare percorso migliore, allora questo è il metodo che viene richiamato dal controller, cosa deve specificare il controller? Il controller deve specificare il vertice di partenza, il vertice d'arrivo e il valore soglia di x. Torniamolo soglia e non x, perché x è, una, è un nome che dice poco. E quindi dice, guarda, da questa partenza, da questo arrivo, con questo valore soglia, dimmi qual è il, eh, il percorso migliore. Questo business di partenza, quindi facciamo return null per non far arrabbiare il compilatore, e poi... Anzi, sì. Eh, questo business di partenza deve essere scelto dall'utente da una tendina. Okay? Quindi dobbiamo popolare ancora questa tendina. La tendina, eh, questa qui, col locale. Ma questa è facile da popolare perché basta riempirla con i vertici, no? con i vertici del grafo. Quindi basta semplicemente aggiungere un metodo al modello che mi ritorna i vertici andiamo anche in fondo public list di business get uh, vertici return this.vertici e basta di modo che il controller chi sa so perché ho questo. In modo che il controller non appena ho creato il grafo ok quindi quando mi stampa il messaggio grafo creato non appena faccio questo vada a popolare la tendina con, le, con i vertici di quel grafo lì quindi questa prima non ci serviva adesso però ci serve combo box locale ah, devo dire che questa combo box contiene dei business Quindi combo box add all di eh, model.getvertici. Attenzione però che se io sto richiamando che la grafo più volte, add all ogni volta mi aggiunge delle voci e quindi devo prima di tutto. Svuotarla la lista prima di aggiungere locale.getItems. Ok, quindi in questo caso se rifaccio run, creo un grafo qualsiasi, e vedo che in questo locale ci sono i quattro business elencati che sono i, corrispondono ai quattro vertici dei grafi. Eh, ovviamente mi serve un toString da aggiungere alla classe business per non vedere queste oscenità qua di codici ma facciamo in fretta ad aggiungerlo basta aggiungere qua in fondo un public string toString e gli mettiamo un return uh, this.businessName Così viene fuori qualcosa di più decente. Quindi scelgo una città a caso, un anno a caso, crea grafo, ecco qua. E compaiono i nomi. Quindi poi l'utente potrà qua scegliere il punto di partenza e un valore di una soglia. Quindi il controller per lanciare la ricorsione possiamo partire dal controller questa volta nel calcolo percorso dovrà trovare il vertice di partenza. E lo prende dalla tendina locale.getValue dovrà prendere il vertice di arrivo che eh, può chiedere al, al, al model di calcolare, get locale migliore in realtà l'ho appena calcolato forse, però se l'utente non avesse cliccato su quel bottone conviene sempre di calcolarlo, così sono sicuro di avere quello giusto tanto non è un'operazione onerosa dal punto di vista del tempo di calcolo e poi la soglia x non è altro che double soglia lo posso prendere dal txtx, si chiamava questo campo getText e lo trasformo in numero reale, quindi sarà double punto parse double di questo valore qua, qui ovviamente dovrò aggiungere, ma li posso aggiungere in un secondo momento i controlli, che partenza e arrivo siano definiti, non siano nulli, il valore soglia sia un numero reale, quindi parse double di eccezione sia maggiore di 0 sia minore di 1, quindi aggiungere i controlli, e poi finalmente calcoleremo il percorso chiedendo al ah, model. Get, eh, come si chiamava questo metodo? Percorso migliore, ah, non cominciavo con get ma semplicemente punto percorso migliore. util.list e poi semplicemente potrò stampare txtresult append percorso migliore due punti a capo più eh, percorso punto to string, più ancora a capo. Quindi eh, tutto pronto, basta solo calcolare il percorso migliore. Eh, come mai forse l'arrivo sul locale migliore me lo chiede il testo. Il testo dell'esercizio dice: eh, il turista esercizio di fermarsi. Non un cammino semplice sul grafo calcolato al punto 1 che abbia le seguenti caratteristiche parta da B, cioè il, termine, la, il business selezionato nella tendina e termini nel locale migliore della città come calcolato al punto 1D quindi questa è una specifica del progetto un cammino in cui il punto di arrivo e punto punto di partenza sono fissi okay? a questo punto eh, vabbè, ho semplicemente la costruzione del cammino, torno nel model o semplicemente la costruzione del cammino eh, ricorsivamente quindi posso pensare alla mia procedura ricorsiva che normalmente è la soluzione parziale che fa crescere no? come sempre spesso abbiamo fatto private void cerca ehm. Ehm. cerca Avrò una lista di business che sarà la soluzione parziale, avevamo il livello e, e poi eventuali altre informazioni che ci possono servire. No? Questa è la procedura che poi farà la ricorsione e dovrà andare a salvare diciamo così, il percorso migliore che trova. Eh, Giuseppe mi dice, Ma guarda che in realtà visto che ci sono più eh, punti di arrivo, Ehm, a pari, che potrebbero essere a pari merito, no, dovresti avere una lista, non solamente un singolo elemento. Vabbè, noi nel punto 1d avevamo scelto uno solo, il testo ci diceva, parlava al singolare, e quindi non, non vedo perché mi devo complicare la vita. Qui parlava di eh, il locale migliore, okay? E questo il dice uno solo, se ce n'è più di uno ne ho scelto uno, e quindi. Eh, Diciamo così, di conseguenza quando faccio il punto 2 cioè scelgo quello come punto di arrivo okay? arrivo non possiamo prendere direttamente nel metodo richiamando l'altro metodo per trovare il migliore, non è un parametro passato all'utente non è un parametro passato all'utente, è un parametro che ho scelto nel controller, allora che voi, che voi chiamiate arrivo uguale get locale migliore questo, questo, questa chiamata va fatta voi potete preferire farla nel controller oppure preferire farla nel model direttamente dentro percorso migliore, è uguale, scegliete dove preferite farla. Io l'ho fatta nel controller semplicemente perché così il percorso migliore è una... funziona con qualunque coppia di vertici, però ehm, è un dettaglio, cioè, l'importante è ovviamente sapere qual è il punto d'arrivo, ma abbiamo già il metodo che ce lo calcola. Allora, eh, cosa faccio? Ricorsione, quindi caso, generale, caso particolare, caso terminale e caso generale. Qual è il caso terminale? Il caso terminale è quando, il mia, nel mia, in parziale partirò dalla, dal vertice di partenza e poi aggiungerò via via altri vertici. Okay? Questo lo faccio nella creazione delle soluzioni. Il mio caso terminale è quando raggiungo il, il punto d'arrivo. Allora, a questo punto mi fermo e dico, ok, ho costruito un percorso che arriva al vertice di destinazione. Andiamo a vedere qual è la sua lunghezza. Okay? Quindi, eh, il caso terminale... Ho trovato l'arrivo. Quindi, se... Cosa che mi dice che sono, eh, che sono arrivato all'arrivo? Se l'ultimo elemento della lista parziale è il vertice di arrivo. Quindi, if parziale punto get di parziale.size meno 1, questo è l'ultimo, è uguale, equals, all'arrivo. Allora vuol dire che ho costruito una sequenza che arriva vertice d'arrivo. Ovviamente questo arrivo, la procedura ricorsiva non lo conosce, glielo dovrò passare come parametro. Uh, Michele, mi chiede se sarà possibile non passare arrivo come parametro Ma richiamare il metodo locale solo nella condizione di terminazione No, no. Uh, Il metodo locale migliore non chiamatemelo qua nella condizione di terminazione Se no me lo state chiamando milioni di volte okay? Quindi se volete chiamare il metodo uh, calcola migliore Me lo chiamate qua Nella procedura percorso migliore Nella fase di preparazione della ricorsione E non dentro la ricorsione Perché è inutile rifare lo stesso calcolo tante volte ad ogni, ad ogni chiamata ricorsiva ok? perché mi darebbe sempre lo stesso risultato però lui comunque si va a scandire tutti i vertici fa la somma dei pesi degli archi ve lo ricordate e quello è un calcolo inutile è inutile ripeterlo più volte okay? quindi va fatto si può fare benissimo dentro il model ma io non lo metterai mai dentro la ricorsione calcolo questo valore e poi lo uso ehm, ok se è uguale mi salvo il risultato, allora come, come sempre noi ci salvavamo un risultato eh, dentro il modello, quindi diciamo così variabili per la ricorsione, che mi serve una ricorsione, sono sicuramente una variabile eh, lista di business, percorso best, diciamo. è quello che andrò a rimpiazzare durante la, la, la nel codice di, di terminazione. No? Allora questo percorso best cosa faccio? Lo inizializzo nella procedura pubblica, quindi dis.percorso best all'inizio non lo conosco, quindi diciamo che non lo, metto, lo metto null, e qui sotto vado a controllare i vari casi. Ho un primo caso in cui percorso best sia, sia null, Allora vuol dire, ho trovato il primo percorso tra quelli che arrivano alla destinazione, e quindi me lo salvo. Eh, diventa uguale parziale, attenzione, new, array. Dobbiamo, dobbiamo sempre fare una copia, mai un riferimento, di parziale. Quindi, e poi ho finito return. Quindi, primo caso, non avevo ancora un, un, un best, e allora questo sarà per forza il best. Altrimenti, avevo già un best e devo vedere se quello attuale è migliore o no, se è più breve o non è più breve. Quindi il mio sarà migliore se il parziale che ottengo ha una lunghezza, la size, minore del best.size. allora vuol dire che ho trovato un percorso più breve di quello che già conoscevo. La mia funzione di merito in questo caso è la lunghezza del percorso. E allora andrò a sostituire il percorso best con questo e ritorno, quindi la stessa cosa. Quindi sto aggiornando il best o perché non ce l'avevo o perché ce l'avevo ma era più lungo di quello che ho trovato adesso. Altrimenti, return perché sono nel caso in cui, nel terzo caso, in questo S, sono nel caso in cui ho trovato un percorso che arriva al punto di arrivo, quindi da lì non ha senso proseguire oltre, ma il percorso che ho trovato non è migliore, nel senso di più breve, rispetto a quello che già conoscevo, e allora lo ignoro, non devo aggiornare il best. Questo eh, fa sì che alla fine della ricorsione io possa semplicemente fare return di percorso best. Perché l'ho aggiornato qua Adesso devo semplicemente più generare i percorsi Partendo dalla soluzione parziale E andando via via avanti Quindi diciamo così Sono nella generazione Dei percorsi Io sono in un vertice E devo andare avanti Al vertice A trovare tutti i vertici successivi Quindi parto da un vertice Attuale e vado a vedere quali sono Quelli vicini Allora per comodità, fatemi chiamare, perché sto già pensando che lo devo usare più volte, ultimo, proprio il vertice, l'ultimo della lista parziale, eh? parziale.get, parziale.size, meno 1. Ecco, questa cosa qua la possiamo anche mettere sopra, così questo ultimo era qua. l'ultimo è l'ultimo della soluzione parziale ok? l'ultimo vertice su cui termina il mio pezzettino di percorso che sto costruendo quindi se l'ultimo è proprio il vertice d'arrivo faccio il caso terminale altrimenti, altrimenti vado a cercare cerca gli adiacenti a ultimo i successori di ultimo tra tutti i suoi vertici uscenti Dunque, Giovanni mi sta richiedendo: se da fuori c'è che creiamo dimensione minima e utilizziamo un solo if, ma, eh, sì, si può fare, avere una variabile in più che mi tenga che si ricordi la dimensione della, della, di un array, ma la, chiamare il metodo size ha complessità costante. Quindi non, non, non richiede di scandire l'array. La, quindi, diciamo così, dal punto di vista della complessità è analogo. Semplicemente se questa variabile è dimensione minima devi ricordarti di aggiornare anche lei oltre ad aggiornare la lista, ma non, non ci vede un grosso vantaggio in termini di risparmio di tempo. Eh, Mario mi dice, il primo passo stai mettendo, quando trovi il percorso best uguale a nulla, lo stai mettendo nel best, il primo percorso che trovi. Eh, ma poi non, non, non lo cambierai mai perché non troverai mai percorsi più brevi Attenzione, io non sto mettendo a best il primo percorso il primo tro, Sto mettendo il primo percorso completo Che arriva all'arrivo Quindi io non so se quello che arriva, il primo che troverò che arriva al vertice di terminale Avrà un, un arco, ne avrà due, ne avrà tre, ne avrà quattro Okay? Quindi non sto facendo il primo passo, come scrivi tu, di mettere il parziale bet, lo, lo sto facendo la prima volta che la soluzione parziale arriva al vertice eh, finale, che potrebbe non essere al primo passo della ricorsione, potrebbe aver già fatto un, un percorsino un pochino più lungo. Mm? Dipende dall'ordine con cui vengono considerati i vertici. Quindi eh, mm, non è vero, non, non è un problema quello che stai dicendo ok, ehm, dicevamo cerco i successori, vabbè a questo punto semplicemente io ho ultimo e quindi vado a cercare e, e iterare tutti gli archi di default weighted edge in uscita sì perché mi serve anche il peso non mi bastano i vertici, mi serve anche il peso quindi o devo iterare sugli archi eh, che devo iterare sugli archi uscenti dal nostro vertice ultimo, quindi this.grafo edges Ov, ultimo. Ho tanti archi uscenti, devo solo considerare quelli che hanno un peso maggiore della soglia. Quindi, if innanzitutto il peso, this.graph.get edge di questo arco E è, è maggiore della soglia, allora devo fare ricorsione. Vai. Uh, Giorgia ha usato Successor list of uh, che va bene per trovare i vertici, ma poi devi trovare i pesi degli archi. Perché qui come fai a mettere maggiore di soglia? Perché tu avresti nel, nel, nel ciclo for il vertice, devi, poi, vabbè, puoi andare a interrogare il grafo e, e chiedere qual è il peso dell'arco tra questi due vertici. Sicuramente lo puoi fare. Successor list of mi dà già il vertice di destinazione. Uh, outgoing edges mi dà l'oggetto arco uh, soglia non ce l'ho qui ma devo aggiungerlo allora come parametro della ricorsione in modo che sia visibile alla procedura ricorsiva e a questo punto se questo arco è così devo fare ricorsione quindi avrò la solita classe meccanismo parziale meccanismo parziale.add aggiungo che cosa? Eh, il vertice che ottengo attraversando l'arco E quindi su questo c'è quel metodo che avevamo già visto ver get vertex il vertice opposto a ultimo usando l'arco E Uh, quindi dis.grafo, vertice ultimo, no, all'arco E, scusate, e il vertice ultimo. Quindi aggiungo il vertice che trovo dall'altro capo del lato E rispetto al vertice ultimo. Se Giorgio ha usato successor List of, ha già il vertice successore, quindi per lei è più semplice questo, è un pochino più complicato questo perché andasse a recuperare il peso conoscendo i vertici. Poi faccio ricorsione, cerca parziale, livello più uno, eh, poi devo ricopiare semplicemente arrivo e soglia. E poi faccio backtracking, rimetto le cose a posto, parziale, punto remove, eh, parziale punto size, meno 1. togli l'ultimo che ho appena messo e rimettiamo le cose a posto. Il testo parla anche di cammino semplice, cammino semplice vuol dire che devo evitare di inserire due volte lo stesso vertice, quindi in realtà dovrei anche controllare se eh, questo vertice opposto ehm, ce l'ho già nel mio cammino parziale dovrei mettere un contents in più per come è fatto questo grafo in cui gli archi sono tutti crescenti sono tutti orientati dalla stessa parte questo non può mai capitare è, è un grafo senza cicli questo per, per come l'abbiamo costruito quindi possiamo evitare di fare questo controllo però in teoria quando parlo di grafo semplice dovrei controllare ancora che il vertice, che la destinazione non sia già in eh, parziale. Altrimenti rischiamo di, di fare poi cicli infiniti. infiniti eh? Se il grafo fosse ciclico e non faccio questo controllo, la ricorsione si va avanti all'infinito. Uh, il livello si può togliere Visto che non usiamo sì. Oppure Manuel dice Invece il livello lo voglio sfruttare Per fare controllo se siamo arrivati a terminazione uh, No, perché la terminazione Non ce l'ho sul livello Cioè su quanto è lungo il percorso Ma ce l'ho sul fatto che Il vertice ultimo eh, Sia uguale a quello dove dove arrivare Quindi sì, posso usare livello Anziché parziale punto size, Se volete cioè, livello e, e parziale.size hanno sempre lo stesso valore, se vogliamo. Ehm, negli if interni, qua, livello minore di, ah sì, insomma, piccole cose. Ehm, il breadth. Francesca mi ha scritto un messaggio diretto. Eh, usare Bread First anziché scriverlo tutti. Bread First Iterator è sbagliato? Eh, sì, è sbagliato usare Bread First Iterator perché mi trova i cammini eh, di lunghezza minima, ma che non è detto che rispettino, ad esempio, la condizione di, essere, di avere un peso maggiore della soglia e quindi eh, devo farmi il calcolo a mano ricorsivamente perché ho delle condizioni più complicate rispetto a quelle che mi danno le classi di base, di, di visita del grafo o di calcolo dei cammini minimi. Eh, a che serve il controllo che la destinazione non sia già imparziale? Il caso terminale non controlla eh, non la destinazione ma l'opposite vertex, non, non, non la destinazione finale ma il prossimo vertice che sto... Dai, facciamolo, facciamolo, faccio prima farlo business, prossimo quello che voglio aggiungere è uguale a questo questo è quello che voglio aggiungere ok? e aggiungerò il prossimo passimo il prossimo passo, ok? Eh, adesso questo lo devo fare solamente se il prossimo non è già dentro, contenuto dentro la quindi non è l'ultimo, è il prossimo passettino che sto per fare, quindi lo aggiungo solamente se not parziale contains prossimo e allora posso aggiungerlo, se invece già lo contenesse non dovrei farlo perché creerei un ciclo ok? questa operazione qui noi andavamo a limare il punto size, è quella che costa più di tutta questa procedura ricorsiva, perché va a fare una scansione lineare nella, nella, nel vettore parziale, nella lista parziale. In questo esercizio, visto che il grafo è aciclico, poteva non servire. In generale però dobbiamo metterlo. Ok, eh, vediamo se riusciamo magari in un minuto o due a, a chiudere il tutto, perché in realtà la procedura ricorsiva forse è finita. Se non ho dimenticato dei pezzi, bisogna solamente chiamarla passandogli il parziale, cioè il livello, eccetera, cioè i valori iniziali. Quindi dobbiamo dichiarare una nuova lista parziale, list di business parziale, uguale new array list vuota. Virgola, cosa ho so fatto. Qua. Poi eh, a differenza degli altri casi in cui facevamo la ricorsione partendo da una lista vuota, qui in questo caso il primo elemento della lista è fisso ed è il punto di partenza, quindi in parziale ci metto già un elemento, non parto dal livello 0 ma parto dal livello 1, l'elemento di partenza. E A questo punto dovrei, dovrei semplicemente chiamare, cerca, partenza, livello 1, arrivo, soglia. Uh, dunque, cerca, list, business parziale, livello, business arrivo, cos'è che mi dice? L'is business int int livello sì poi c'è un business e un double partenza int ho scritto. Ah, grazie parziale. Mm? Grazie per il debug, vediamo se fa. Cosa fa quindi? Dobbiamo caricare qualcosa. Uh, prendiamo il nostro Phoenix 2005, crea il grafo. Scelgo il locale migliore, sappiamo che è il barrio caffè. Scegliamo un locale di partenza che ne so, chase field, soglia mettiamo 0 calcola percorso. Mi dice da chase field a barrio caffè. Uh, se prendessi un altro punto di partenza, in questo caso mi trova anche sempre questo. Può darsi che se io mettessi una soglia più grande, mi, dovesse, mi, mi potesse trovare dei percorsi più lunghi, perché magari eh, mettendo una soglia più grande cerco dei vertici in più. Oppure, attenzione qua c'è un'eccezione sotto, perché può darsi che il percorso non esista, perché magari non ci sono gli archi. Okay? Eh, sapere che non abbiamo messo tutti gli archi nel grafo perché quelli di peso zero non c'erano e quelli che magari hanno eh, un peso minore della soglia non vengono considerati quindi qua devo ancora sistemare questo null pointer exception e, e però come osservavate osserva qualcuno, osservava qualcuno di voi in settimana nella chat eh, in molti casi il, eh, il percorso migliore è sempre, è sempre di un passo solo perché il percorso più breve è di un passo solo perché gli archi ci sono quasi tutti all'interno di questo grafo, è un grafo non orientato ma molto connesso, verso l'avanti essenzialmente. E Quindi il, quasi sempre il percorso, quando lo trovo, è un percorso di un passo solo. Sarebbe stato più interessante, eh, come dicevamo, avere un percorso, chiedersi il percorso più lungo, anziché il percorso più breve, ma in questo caso noi facciamo in fretta farlo, perché basta mettere un maggiore qui e ci accorgiamo che magari è più interessante il risultato che troviamo. E poi vi lascio Phoenix, no, 2005. E... Vabbè, questo qua non lo trova. Ah no, scusami, ho fatto il double, non ho dimenticato di mettere il double. Vabbè, e vedete che qua trova dei percorsi anche più lunghi, usando certi archi se io metto invece un, una soglia maggiore non so, 0,5 o 0,6 mi è venuto eh, non riesce a trovare un percorso altrettanto lungo lo trova solo più corto perché gli mancano alcuni archi che prima aveva usato okay? quindi in realtà la, la parte interessante sarebbe stata in questo esercizio era quello di trovare il percorso più lungo non il percorso più breve per come ha fatto il grafo però nel testo era scritto così è stata un po' una svista da parte nostra allora questo esercizio qua è quasi concluso nel senso che devo mettere i controlli degli errori nel controller per, controllare, per verificare che il locale e la soglia siano stati inseriti correttamente e un controllo nel caso in cui il best non venga trovato, allora anche il controller alla fine, anziché dare un'eccezione in un pointer exception, deve dirmi non esiste il percorso che stai cercando. Um, quindi io direi, allora la ricorsione è qua, che mi chiedeva Giorgia. Ok? Allora, io vi lascerei qua perché abbiamo già sforato abbastanza, se mi date ancora dieci minuti così termino eh, l'esercizio aggiungendo il controllo dell'errore, così poi vi faccio un commit e abbiamo la soluzione completa per oggi, e così domani mattina possiamo invece cominciare a divertirci su un problema diverso. Se avete ancora dei dubbi o dei, dei punti che non siamo riusciti a trattare, eh, continuiamo la conversazione in asincrono sul canale Telegram. E in ogni caso noi ci vediamo domani per la simulazione d'esame. Grazie a tutti, scusate per aver sforato, ma eravamo quasi alla fine, quindi spero di non aver rovinato il, il, la, la lezione successiva, se ne avevate una subito dopo. Grazie ancora e arrivederci ai prossimi giorni.